salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come mai tanti di voi sapranno più di un anno fa amazon ha presentato il suo drone un drone domestico un drone che fa da camera di sicurezza quindi un drone comunque che vola solo all'interno della nostra abitazione per tenerci al sicuro è stato presentato due volte una volta quando è stato proprio presentato come novità mentre un'altra volta è stato diciamo presentato come prodotto arrivato sul mercato ma solo negli stati uniti quindi comprabile solo da Amazon eh, America, ma soprattutto solo da determinati utenti eh, però non se n'è realmente mai visto almeno io non ho mai visto una recensione di questo drone e allora io e nicola del canale e non the road abbiamo deciso di costruirlo noi il drone di amazon ovviamente essendo due persone malate di mente entrambi eh, ci siamo riusciti e abbiamo costruito il drone di Amazon, ragazzi, guardate qua eh, il drone che Amazon aveva presentato. E che noi abbiamo riprodotto ovviamente non è solo una riproduzione statica ma è un drone che vola ovviamente per creare questo prodotto c'è stata tantissima mano d'opera io mi sono occupato della parte della stampa 3d nicola si è occupato insieme ad un suo amico della parte elettronica mentre il progetto per la stampa 3d eh, l'abbiamo acquistato appunto eh, da un utente americano che ha creato il file e poi che liberamente lo vende eh, quindi eh, abbiamo acquistato il file io ho stampato in pet G, perché comunque ci voleva un materiale resistente, un materiale che resistesse tranquillamente al calore, perché qua è tutto chiuso. Quindi abbiamo le batterie in questo corpo, abbiamo la InstaGo2 che ci riprende mentre voliamo, e il fly controller che è chiuso qua dentro. Quindi si genera un calore incredibile! E eh, ci voleva un materiale che resistesse al calore. Quindi ho optato per il Pet G. E la colorazione è quel grigio eh, del colore del drone ufficiale di Amazon. Eh, Nicola, come vi ho detto, si è occupato di tutta l'elettronica. La batteria, anche lei qua nel corpo centrale, eh, sono batterie piccole per starci ovviamente insieme alla InstaGo 2, sono batterie da 450 mAh. Quindi sono davvero piccolissime, sono delle 3S e quindi anche l'autonomia di volo è davvero limitata. Però è un drone che vola veramente, cioè non è un drone soprammobile ovviamente con dei limiti assurdi, ma vola. Però è tutt'altro che autonomo qua siamo proprio dall'altro estremo siamo passati dal drone autonomo di Amazon a un drone che va pilotato totalmente perché lui lo piloterò in acro quindi eh, da un drone che se ne va in giro da solo eh, rileva gli ostacoli riatterra nella base di ricarica tutto in autonomia a un drone che invece per fargli fare qualsiasi cosa dovrà passare dai miei pollici per fare qualsiasi cosa anche per stare fermo in overing. quindi questo è stato un progetto folle nicola mi ha detto se volevo partecipare con lui a questo progetto come facevo a dirgli di no io sono malato di mente lui è malato di mente e due malati di mente hanno creato questo prodotto e in più, Nicola, nel suo video eh, che trovate nel suo canale YouTube e non the ha detto che se raggiunge le 100.000 visualizzazioni rende autonomo il suo drone. Nicola l'hai detto tu io non l'ho detto io se vuoi ti faccio le stampe del drone per renderlo autonomo ci penserai tu eh, quindi fate di tutto ragazzi per farlo arrivare a 100.000 visualizzazioni perché sono curioso di vedere come cavoli fa a renderlo autonomo anche perché ormai l'ha detto e lo deve fare eh, quindi ragazzi detto tutto questo adesso però è arrivato il momento di testarlo in volo come vi ho detto non è un drone che ci farà fare cose incredibili eh, è solo la soddisfazione di vederlo volare e di inquadrarci con la Insta è tutto qua non è un drone che eh, ci farà fare cose assurde ma l'idea di averlo e che vola veramente per me è già stata tanta roba perché comunque eh, è un progetto assurdo già dal punto di vista del design poi completamente stampato con la stampante 3d ragazzi per me sono soddisfazioni anche queste non so se anche per voi che state guardando il video spero che eh, quello che andremo a vedere vi piace vi piace indipendentemente da come finisca perché magari il drone eh, precipiterà dopo due secondi eh, perché comunque ragazzi non è che ci ho fatto mille ore di volo ho usato una batteria che è durata tipo due minuti prima di questo video e basta quindi spero che adesso nel video eh, in cui andrò a registrare appunto quello che fa il drone eh, non vada a fare il patatracche. quindi detto tutto questo mettiamo in volo Praticamente l'unico esemplare del drone di Amazon che c'è in Italia o probabilmente anche nel mondo. In Italia sicuramente ragazzi andiamo. Per pilotarlo userò la mia Taranis. Mentre eh, per quanto riguarda come vi ho detto le batterie dobbiamo andare ad inserirle qua dentro qua adesso sono inserite ma sono quelle scariche che ho utilizzato per fare la prova prima della registrazione di questo video su, su, giusto per vedere se il drone perlomeno si alzasse in volo almeno quello e abbiamo visto che vola quindi adesso posso registrare il video allora ecco qua le batterie come vi ho detto da 450 mAh 3S vado a metterne una carica vado a, ad accendere la mia taranis vado a collegare le batterie devo fare veloce perché qua se no inizia a bollire tutto e c'è una giornata pazzesca dal punto di vista del meteo quindi eh, non aiuta questo sole incredibile bisogna andare a riavvitare le eh, due viti qua nel fianco quindi lui adesso è pronto per volare vado ad accendere la instago 2 cliccando il tasto qua vedete che lampeggia il led qua davanti di registrazione video andiamo a posizionare il drone vado ad armare i motori e diamo gas Eccolo qua ragazzi, guardate che spettacolo, è il drone di Amazon, è bellissimo, ve l'ho detto, inutile perché non si può fare praticamente niente, perché è un drone che non ha nessuna caratteristica particolare di volo, però guardatelo che bello, vengo verso di me, eccolo qua, guardatelo, Vi faccio passare sopra la testa, Oh Come sono salito in alto, frena, vieni giù piano, perché se cadi ti distruggi. Guardate che roba. È fantastico. eh! Guardatelo che roba. È bellissimo, ragazzi, ma non bellissimo perché sia bello da pilotare, ma perché <ride> riproduce il drone di Amazon ed è pazzesco. Adesso vengo verso di me, mi sono allontanato tantissimo. Si fa anche fatica a vederlo quando ci si allontana con questo sole. Ovviamente è stranissimo, eh? Perché poi si fa fatica a capire qual è il davanti e il di dietro, il fianco, il lato. È pazzesco, però. Hola. ovviamente lui è una sorta di cinewoop dal punto di vista delle prestazioni. Guardatelo lì come vola senza paura. Guardate che bello che è. Esteticamente è qualcosa di incredibile, eh? tra poco finiranno già le batterie perché durano veramente poco come vi ho detto sono batterie piccolissime e lui consuma un sacco di energia per stare in volo anche per andare a queste velocità fa una fatica incredibile però è fantastico ragazzi mi aspetto qua sotto nei commenti mi aspetto pollici su perché è stato un lavoro pazzesco è stata tanta mano d'opera sia per me che per nicola nel creare e nel farlo eh, questo prodotto che è unico l'abbiamo solo noi Nicola ce l'abbiamo solo noi eccolo qua guardatelo bello oh! stavo cadendo io e il drone perché qua ragazzi se sbagliamo a dare gas questo precipita in un lampo però merita adesso torno e riatterro intanto che ancora integro facciamo un bel atterraggio eccolo qua Atterrato, ragazzi, è atterrato anche in maniera delicata. Direi quindi, ragazzi, eh, vado a fermare la registrazione della InstaGo 2. Quindi ragazzi, eh, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto che abbiamo creato io e Nicola, eh, se l'idea secondo voi è stata una buona idea portarla qua sul canale, se apprezzate anche voi l'impegno che ci abbiamo messo nel farlo, lasciatemi qua sotto nei commenti la vostra opinione, perché comunque siamo gli unici possessori in Italia e probabilmente anche nel mondo, ma non lo so, del drone di Amazon è stata un'impresa incredibile costruirlo, è stato bello costruirlo, è stato comunque affascinante pilotarlo perché <ride> si ha in mano qualcosa che eh, è stranissimo. Eh, soprattutto poi pilotato in acro ci dà questa sensazione di andare a perdere da un momento all'altro perché in realtà. È qualcosa che non è un drone che siamo abituati normalmente ad utilizzare quando usiamo un controller per droni FPV. Eh, poi pilotare un drone in FPV senza il visore a me eh, non mi dà quella sensibilità di pilotaggio, quindi mi fa stranissimo. Eh, messo insieme tutto questo, l'abbiamo portato a casa. Comunque è ancora integro, eh, è un drone che ovviamente eh, diventerà un soprammobile, ma un soprammobile che avremo solo io e nicola quindi mi raccomando lasciateci tantissimi pollici su perché comunque ci abbiamo messo tanto impegno nel farlo e abbiamo portato sul canale qualcosa di nuovo qualcosa che non si era mai visto su youtube italia perlomeno perché comunque esiste già su youtube eh, video appunto fatto dal eh, progettista del, del progetto a livello eh, di eh, file 3d eh, che ha creato poi il tutto il drone, ovviamente, e ha fatto il video su YouTube ed è un americano. Ma su YouTube Italia siamo sicuramente i primi, io e Nicola, ad averlo fatto. Fate raggiungere il mio video e quello di Nicola 100.000 visualizzazioni che poi lui non so come faccia ha detto che lo rende autonomo e io come ho detto inizio video Nicola ti faccio tutte le stampe che vuoi ma per quanto riguarda renderlo autonomo è un problema tuo l'hai detto tu <ride> ci pensi tu e mi mancava dopo l'elenco infinito di droni che ho portato sul canale ne ho provati di ogni tipo di ogni forma di tutto ho portato sul canale come droni da quelli da 20 euro a droni costosissimi e ho portato di tutto ma questo mancava e adesso posso dire nel mio curriculum di youtuber eh, e recensore anche di droni di avere recensito il mio drone di Amazon. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato il drone di Amazon autocostruito vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler di quello che arriva eh, qua sul canale, anche di lui erano arrivati tanti spoiler tra me e Nicola di un progetto Top Secret e, ed era lui il progetto Top Secret. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi compost sconto riguardante i drone e tutta la tecnologia in generale